Dico vediamoci al bar a fumare, cartine e filtri le parti tu, tu che ti incazzi parli di tuo padre, dici che ti amai un po' di più. Quando mi guardi e sorridi un po' di te e la giri chiaro se lasci due tiri passiamo zitti ma ci siamo. Quando andiamo via un secondo e ti richiamo Quando mi baci non mi spazio, e ci siamo Ci risiamo, ci risiamo, ci rissiamo, Te ne vai che a mini piano, mini piano Bello quando litighiamo, litighiamo Io ti rubo un bacio Ci siamo ci siamo quando andiamo in un secondo e ti richiamo, quando mi bacio non mi sbazzo Ci siamo ci siamo ci siamo ci risiamo, ci rissiamo. Ci sei sotto come fosse la droga, lei mi fotte come fosse la scuola Ti ho comprato quella maglietta nuova Pensavo di non tenerci e penso ancora Mi trovi a casa che scrivo rime con il cuore che intanto mi si comprime Se ti vedo mi giro da abbasso il cavo ma un secondo e ti guarda e non c'è una fine Io vorrei andare lontano, lasciarti ed andarmene piano Siamo noi Due soli sul divano, mi guardi un attimo e ci rissiamo Ci rissiamo, ci rissiamo, ri te ne voglio, mi ne piano, mi ne piano. Bello quando litighiamo, litighiamo, io ti rubo un bacio Ci rissiamo, ci rissiamo, quando andiamo in un secondo e ti richiamo Quando mi baci non mi sbaglio, ci rissiamo, ci rissiamo, ci rissiamo ci risiamo, ci risiamo Ci risiamo Ci risiamo Bello cambio litighiamo, litighiamo Io tiro rubo un bacio Ci risiamo, ci risiamo